o alla fine dell'epoca asmonea o all'inizio dell'epoca erodiana, quindi siamo abbondantemente prima, ma molti decenni prima delle vicende storiche del Nuovo Testamento, e addirittura più di un secolo e mezzo alla redazione finale. Vi presento il, troverete qui no? la sigla ufficiale, il commento a Nahum. Nahum è importante perché nel testo biblico Abbiamo la famosa, al versetto 11, capitolo 1, la famosa profezia eh, che è gemellare, specchiata al contrario di quella di Michea. Vi ricordate? Capitolo 5, al versetto 1, da te, ne uscirà, eccetera. Eh, al di là del fatto che hanno vocalizzato in maniera diversa, eh, Yud, Zain e Aleph, il verbo, perché in Nahum è, è uscito, no? con una certa vocalizzazione mentre Michea è uscirà dal futuro va bene comunque è lo stesso, è la stessa grafia quindi potrebbe essere due uscirà o due è uscito ma lasciamo stare solito problema che stiamo sempre a dibattere andiamo avanti quindi è importante per quello ma è ancora più importante in chiave staurologica avete capito bene in chiave staurologica stavros greco cioè chiave croce e quindi soteriologica eh, quella pericope che vi ho scelto in questo testo che è arrivato peraltro molto frammentato e all'inizio non l'avevano neanche saputo eh, così attribuire al commento di, eh, del profeta nahum Allora, vedete sempre no, le, la scritta perché sennò a leggerla diventa noiosissima. Eh, nq pesce vabbè lasciamo stare allora Proviamo a vedere. Storicamente noi sappiamo che, parliamo di croce qui, eh, Antioco aveva fatto crocifiggere gli ebrei. Questo ce lo dice anche Giuseppe Flavio nel De Bello Giudaico, no? Al capitolo, nel libro dodicesimo, capitolo 5, il versetto 256. Cioè, ho visto giusto. Allora, nel, nel commento, eh, non confondiamo, non è che il commento, capitolo 1, versetti 5 e 7, corrisponda a Nahum 1, 5 7, Quindi stiamo parlando del commento ritrovato a Qumran, in questa biblioteca, <coughs> dice, si appendono uomini vivi, Colui che era, eh, cioè, scusate, ciò che era proibito era il prolungamento del supplizio oltre il giorno, e questo lo sappiamo anche dal Nuovo Testamento. L'unico testo, apro una parentesi, che parla esplicitamente di crocifissione, nella Bibbia noi l'abbiamo nel, nella 70 nel libro di Ester, quando si parla della crocifissione di Aman, del perfido Aman, capitolo 7, versetto 9, della versione della 70 però. Eh? Quindi il termine salab o salab Mantiene la stessa ambiguità del termine biblico Talach. No? Questo lo dice il Gestro, che è sempre il vocabolario iperspecialistico di ebraico e di aramaico, quello che è usato, è la Bibbia dei filologi, quindi possiamo fidarci. Ecco. Ma quello che mi interessava era il capitolo 1, versetto 8 del commento su Nahum, quando a un certo punto dice, aperte le virgolette, leggo alla lettera la traduzione. Colui che è appeso sul legno proclama eccomi a te. Ora, il soggetto chi è? O è il profeta, o è la comunità profetica, ma attenzione, perché si può anche leggere, no? Si può anche leggere, dicono gli esperti, che il soggetto sia Dio stesso. Capite? Il Dio crocifisso. Infatti il, il verbo Y, Lunga, eh, QR, apostrofo, Yarach, si deve intendere sarà invocato, sarà invocato, quindi può essere la comunità che invochi il Dio appeso, ossia il Dio appeso che invochi, si può anche intendere il profeta appeso, quindi questa idea del profeta appeso, del Dio appeso, che adesso poi vedremo con l'altra cosa, questo è proprio biblica, biblica masoretica, hanno dovuto cambiare le vocali in Abacuc, va bene, adesso lo vedremo, vuol dire che questa idea c'era già, circolava già, non è una invenzione con buona pace dei nostri cari amici figli di Israele, non è un'invenzione dei cristiani, questo c'era già, questi sono testi ebraici, non sono testi cristiani, sono molto prima, precedenti, Ecco, quindi allude a una personalità che ha sofferto il supplizio della croce, e poi è diventata questa persona oggetto di invocazione. Tutto ciò richiama esplicitamente Zaccaria, capitolo 12, versetto 10 e 13, quindi c'è già dai tempi del, del, del Zaccaria apocalittico idea che è parallelo con Giovanni 19, 27 e Apocalisse 1, 7. E questa è la prima cosa ehm, da, da, da sottolineare nel commento. Ad Abacuc, a Nahum. Però c'è anche il commento ad Abacuc che voglio inserire in questo video proprio per vedere questa eh, assoluta idea stavrologica della, della, morte, della morte di Dio, che sembra una bestialità, se detta da noi. Ma se andiamo a scavare nella, nella tradizione di Israele, c'è, lasciamo stare il Salmo, il Salmo 22, che gli ebrei non lo considerano la morte di, di dio però qui in abacuc voi sapete che al capitolo 1 versetto 12 del testo masoretico noi abbiamo se le vocali non vengono messe così come le ha messe appunto i masoreti la scuola della Masorà, noi abbiamo tu non morirai Yahweh. tu non morirai tetagramma è così purtroppo i ticum Soferin hanno cambiato non solo le vocali ma anche le consonanti e tante traduzioni nostre non riportano questa frase invece ecco, il ecco, il ecco la controprova questo documento, il commento ad Abacuc, e qui vedrete la sigla al capitolo 4 del commento che commenta appunto 1.12 del testo masoretico quello che avete voi nelle vostre case il versetto 17-18, che è appunto parallelo ad Abaco 1,12, 12 dice «Tu non morirai tetagramma». Quindi vuol dire che i ticunsoferim, che sono ovviamente subentrati nel Medioevo, non solo hanno cambiato le vocali in masoretiche, va bene, quello lo sappiamo, come scritto e come legge, ma hanno cambiato anche le consonanti. E rientrano nella maledizione di Geremia. Non si può cambiare il testo biblico quello consonantico, maggior ragione, quello vocale dice "Beh vabbè, io lo leggo così, tu lo leggi così, come è scritto, come leggi già Gesù". Faceva questa battuta anche un po' spiritosa. Come è scritto? Come leggi? Perché ci stava. Cambi un'e con una a, ti cambia completamente il significato. Però le consonanti no. Quelle non le puoi cambiare e loro le cambiano. Non voglio far polemica, è per dire che il concetto di un Dio crocifisso c'era già. Ecco. Poi, eh, giusto per finire, Capitolo 7, versetto 10 del commento dice O uomini, questo per concludere, per non lasciare a metà il testo, mentre con Ahum abbiamo finito, adesso finiamo con Abacuc. Dice Uomini consacrati al servizio della verità, che ovviamente riprende Esodo 18-21, l'espressione praticare la legge, praticare la legge, no? si incontra ancora eh, nel commento sempre 8.1, sempre in questo commento 12 4 5 si può vedere anche nel commento al salmo 37 di cui abbiamo parlato la volta scorsa a capitolo 2 versetti 15 e 23 ma lo possiamo anche vedere nell'Apostolo paolo nella lettera ai romani capitolo 2 versetto 13 in galati 5 3 capite quindi sono eh, brani biblici che paolo conosceva perché li applica alla nostra vita chiesa diciamo la nostra comunità praticare la legge uomini consacrati al servizio della verità quindi anche questa antinomia tra paolo e legge francamente anche questo testo la fa un attimino così decadere poi dalla via che ci siamo perché manca ancora qualche minuto a capitolo 8 versetto 1 sempre del commento a abacuc Abbiamo il termine Casa di Giuda, cosa si intende Casa di Giuda? Perché questo ci può aiutare in Giovanni a capire perché c'è questa frase antichissima, i giudei, i giudei, i giudei, i giudei, a parte, parte l'episodio della Samaritana, la salvezza viene dai giudei, che è quello ancora più antico, poi a un certo punto cambia il vocabolario, la semantica no, di, di, di giudei e del prototipo del, del, del non credente, dell'ateo, tant'è che poi molto, moltissimo dell'antigiudaismo nel mondo cristiano nasce da una cattiva interpretazione ovviamente di Giovanni. Questo capitolo potrebbe, questo commento del capitolo 8, versetto 1, già meglio, questo capitolo 8, versetto 1 del commento di Abacuc, quindi del rotolo che vi è stato ritrovato nella biblioteca di Qumran, potrebbe aiutarci molto a capire chi sono sti casa di Giuda. Perché? Casa di Giuda starebbe per, dico starebbe, eh, per i veri israeliti, membri e quindi figli della comunità, membri della comunità. Si designa, invece, per altri, per, per altri quasi un, fosse una frase ironica, gli ebrei infedeli, coloro che non sono, leggo letteralmente, virgolettato, che non sono usciti dal paese di Giuda. E la stessa cosa noi la troviamo nel Codice di Damasco, capitolo 4, versetto 3, e al capitolo 6, versetto 15. E quindi in questo caso il significato è se è vicino a quello del Vangelo di Giovanni, dove termine giudei è chi non crede in Gesù, Cioè non sono usciti dalla casa di Giuda, cioè si sono praticamente allineati con i peccati della casa di Giuda. Quindi certamente si può vedere in senso positivo, ma per altri commentatori è un'invocazione ironica quasi di questo commentatore che fa questo pesce Abakuk eh, per dire eh, dovete uscire alla casa di Giuda, altro che casa di Giuda, capite? molto interessante questa cosa, poi, eh, va sì dai finiamo, capitolo 9 versetto 1, un'altra cosa interessante, ecco, leggo tra virgolette ho trovato questo testo molto interessante, per colpirlo con giudizi di impietà. si parla sempre di questo soggetto, no? che media, che spia, che quasi, quasi messianico, ecco, eh, e poi anche dice è eh, orribile infermità ecco ora in um, infermità sarebbe machalim o cholim malattia no? anche in ebraico moderno è cholim. ma il verbo potrebbe essere anche halak potrebbe venire anche dalla radice halak. è molto difficile in ebraico scoprire dalla, dalla, dalle, dalle consonanti la radice perché a volte possono essere radici simili che collega, che potremmo collegare in questo caso con halal, cioè profanare, ma anche trafiggerlo. Quindi si potrebbe anche dire, capitolo 9, versetto 1, per trafiggerlo con giudizi di impietà. E si va di nuovo a collegare col discorso del talah del salah, cioè della crucifissione. Poss bah, diciamo che la finiamo qua, sì, perché l'altro non, diciamo non interessa proprio specificatamente il nostro argomento. Vedete quante perle ci sono riuscite a trovare da, da due piccoli frammenti, quello di Nahum e quello di Abacuc. Sono pietre miliari, sono perle preziosissime, conosciute, conosciute da Gesù, dalla comunità e anche da l'Apostolo Paolo. E quindi ehm, questo ci dovrebbe dare ancora più entusiasmo per capire che il Nuovo Testamento non è un'invenzione, ma è il compimento di ciò che già i figli di Israele comunque conoscevano ed erano, diciamo così, eh, già in ambientazione messianica reale. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata del nostro corso di Soteriologia. Ciao, grazie.